Ciao guerrieri di luce, oggi vi voglio parlare del maestro spirituale e di come riuscire a entrare in contatto con questo spirito alleato. Il maestro spirituale lo si può incontrare nel mondo superiore, che è una dimensione del mondo dello spirito. Nella visione sciamanica il mondo dello spirito è suddiviso in tre livelli, ovvero mondo inferiore, mondo di mezzo e mondo superiore. Il mondo inferiore e il mondo superiore sono dei regni protetti, ovvero abitati solo da spiriti compassionevoli. Ovviamente questo secondo la tradizione dello sciamanesimo transculturale. Il mondo di mezzo invece è il nostro mondo ma visto come se il nostro terzo occhio fosse aperto e quindi le persone sensitive sono in grado di esplorare il mondo di mezzo anche in uno stato ordinario di coscienza e possono magari vedere spiriti di defunti, spiriti della natura o altre entità. Il mondo di mezzo tra i tre regni è quello meno protetto proprio perché molto spesso è facile incappare in spiriti di anime e sofferenze.